A Caffè124 abbiamo pensato di raccontare delle piccole storie sul caffè. La prima storia, la prima pillola sarà sulla pianta del caffè, che vedete qui davanti a me. Questa è una coffea arabica. È ancora molto piccola. La coffea arabica è una pianta originaria dell'Etiopia e vive a circa 2000 metri di altezza. Contrapposta all'arabica c'è la robusta, che invece è una... Pianta molto più resistente che può crescere a livello del mare ed è aromaticamente molto più povera. La cosa principale del caffè è che è una bacca, innanzitutto, quindi ha un sapore leggermente acidulo ed è tropicale, quindi è un, come tutti i frutti tropicali, molto aromatico, anche molto dolce e molto zuccherino. Una nota che non dovreste trovare nei caffè è l'amarezza: il caffè non dovrebbe essere amaro. Quindi queste note vedremo come fare un caffè di qualità a casa il più possibile aromatico.